Grazie Presidente per annunciare il nostro voto di assenzione su questo emendamento specifico, ma anche per cogliere l'occasione nel ringraziare le persone che hanno contribuito tramite un confronto collaborativo e che sono anche oggi hanno resistito fino all'ultimo in Aula qui per assistere all'approvazione di questo regolamento estremamente importante un percorso di partecipazione come è stato sottolineato estremamente lungo che ci ha portato a definire un maxi emendamento che tiene nella giusta considerazione, nella dovuta considerazione le necessità e le esigenze e le aspettative delle persone con disabilità rappresentate dalle associazioni, dalle consulte, ma anche grazie agli uffici di Roma Capitale che hanno supportato questo percorso. Credo che arriviamo a definire un, con, questo, con questa votazione un regolamento eh, innovativo per tanti versi, soprattutto innovativo perché partecipato, partecipato dalle persone che, ne hanno, che avevano diritto a partecipare. E quindi un ringraziamento a tutti coloro che hanno, hanno partecipato, un ringraziamento al Dottor Venuto che eh, davvero ha ehm, cons cons consentito che questo percorso andasse avanti. Con, con efficacia, con capabilità e determinazione. Scusate colleghi, solo per dire siamo in dichiarazione di voto sull'emendamento, poi a seguire le dichiarazioni di voto sulla delibera? Non esatto. volevo... Grazie Bene. Presidente per la precisazione, ma mi ero perso la Presidente. Grazie a, ancora ai consiglieri della Commissione politica e sociale, della Commissione mobilità per aver consentito di portare in discussione questa, questa tematica è estremamente importante che ha risentito di 14 anni di vuoto pneumatico tra le parti sociali e la parte politica. Grazie.